Ciao amici Mister Gadget, benvenuti a tutti, si parte da qui per conoscere Zenfone 5 Per cominciare a conoscere Zenfone 5 devo partire da questa cartella che apro insieme eh, a voi e che contiene tra l'altro una serie di eh, diciamo card eh, fotografiche, sono diverse situazioni che ci spiegano in modo molto chiaro eh, come funziona l'intelligenza artificiale, poi vedremo esattamente in che modo il telefono riuscirà ad interagire con eh, queste cartelle. Intanto vediamo eh, quella che è la confezione, eh, rimane eh, il posizionamento di Willow Photo eh, di Asus, questo è il telefono, lo Zenfone 5 che vedremo però solo successivamente, lasciatemi adesso invece agire con la scatola e la confezione per mostrarvi. Intanto il cavo di eh, ricarica. Eh, con il connettore USB eh, type eh, C e poi ancora il caricabatterie eh, che eh, viene utilizzato non solo con il fast charging ma anche con la ricarica intelligente poi eh, ne eh, parliamo e le cuffie anche questo è un dettaglio importante vabbè qui manca eh, l'ultimo pezzettino quello praticamente per eh, adattarlo al padiglione auricolare ma è importante dire che queste cuffie di Asus sono con standard DTX quindi con una eh, qualità audio eh, superiore in linea con la dotazione del telefono che proprio è compatibile con eh, lo standard eh, DTX. Ma il telefono com'è? Vediamolo subito da eh, vicino perché questo è un prodotto molto interessante con il suo display che occupa il 90% della superficie totale del telefono, una proporzione eh, 19 noni, eh, con una diagonale da 6,2%. Eh, Due pollici. Questo è un display eh, IPS con un'ottima luminosità e soprattutto con un'ottima un anche ehm, angolo con un grandissimo angolo di visione. Vediamo da vicino anche eh, come si comporta il eh, telefono che vedete ha una notch che è una via di mezzo tra quello di eh, Huawei eh, P20 e quello eh, di iPhone X, eh, cornici veramente eh, super ridotte nella parte inferiore, USB Type-C, eh, altoparlante, uno dei due altoparlanti perché questo è stereo, e è un telefono con riproduzione stereo e anche l'attacco per le cuffie eh, da 3 mm. Nella parte eh, posteriore il sensore delle impronte digitali, la eh, fotocamera con ovviamente il flash e questa finitura molto particolare con un colore quasi cangiante nel momento in cui si muove il telefono. Ecco a proposito dell'aspetto perché questo è un dettaglio secondo me importante, voi dovete imparare a fare la pace con l'aspetto di questo telefono se volete apprezzarne le caratteristiche, se non riuscirete a superare quella L'aspetto estetico sarà difficile andare eh, oltre e riuscire a capirne le eh, qualità. Qui vedete eh, iPhone X, eh, il eh, nuovo Zenfone 5 eh, Huawei P20 eh, Pro. Allora, devo dire che vabbè, insomma, la, similarità, la similarità, la somiglianza è lì da vedere, no? cambia il notch molto piccolo nel P20, più grande in iPhone X, una via di mezzo invece in Zenfone 5, anche girando i telefoni insomma, la similarità, la somiglianza dei prodotti è lì da vedere insomma non credo che ci siano dei dubbi sul fatto che siano molto simili allora questi dunque i prodotti con eh, insomma, le caratteristiche tecniche che conosciamo c'è un eh, display che eh, è quindi da 6,2 pollici eh, un IPS eh, full HD abbiamo detto proporzione 19 eh, noni all'interno c'è un processore, uno Snapdragon 636 con 4 gb di RAM come si comporta il telefono? Beh, insomma, proviamo ad esempio a caricare eh, una pagina di Corriere.it per eh, darvi eh, un'idea vedete questa è la versione desktop del eh, telefono, andiamo a eh, vedere, non è ancora caricata però eh, del, del tutto la pagina, eh, per vedere so, essenzialmente come eh, anche lo scrolling, il movimento, la ricostruzione delle eh, immagini, eh, vedete comunque è eh, molto eh, veloce e eh, molto attendibile. Anche eh, la velocità del eh, telefono eh, in sé è discreta come eh, reattività um, l'interfaccia è carina, ecco questo è un aspetto secondo me importante perché eh, ho sempre trovato l'interfaccia eh, di Asus troppo carica eh, di pasticci eh, troppo eh, carica di bloatware, eh, il cosiddetto bloatware, e invece vedete che in questo caso eh, c'è un'interfaccia eh, pressoché stock con eh, pochi miglioramenti che poi andremo a vedere, che trovo eh, siano eh, interessanti. Entriamo anche nel eh, menu del telefono. Ad esempio, andiamo alla eh, voce del display. Eh, potete essenzialmente utilizzare ad esempio la barra di navigazione vedete con la personalizzazione dei pulsanti potete scegliere anche come utilizzare il pulsante delle app recenti in questo caso ad esempio io ho settato che premendo a lungo vedete appare lo screenshot del telefono potete cambiare dimensione del carattere il tipo di fonte attivare uno screensaver e gestire anche la modalità del telefono quindi essenzialmente controllare come il telefono gestisca la temperatura del eh, colore. Ehm, devo dire che a proposito di temperatura e colore comunque questo è un display eh, veramente eh, gradevole. Poi avete una serie di funzionalità in più avanzate del eh, telefono che vi permette eh, di controllarlo in modo molto preciso ad esempio con le twin apps ecco lo state vedendo in questo momento le twin apps eh, coinvolgono tutte le applicazioni di messaggistica o comunque con un account eh, che io ho sul mio eh, telefono c'è poi la gestione delle eh, zenimoji si può attivare un pulsante fluttante che eh, eh, si attiva essenzialmente nelle applicazioni in cui le zenimoji possono essere utilizzate ad esempio il messenger eh, di facebook oppure Whatsapp. Ancora vedete la modalità facile, la modalità bambini, eh, potete eh, scegliere di avere la fotocamera istantanea premendo velocemente il eh, tasto volume, potete scegliere di usare il movimento sull'impronta digitale per scorrere eh, nelle eh, notifiche e poi perché no anche eh, la gestione del eh, movimento, no? doppio tocco per accendere o per spegnere lo schermo, avete la possibilità per eh, essenzialmente rispondere alle chiamate, eh, avvicinando il eh, telefono al vostro orecchio e poi come spesso accade nei eh, telefoni asiatici, avete la possibilità di scrivere una lettera sul vostro display per attivare alcune funzioni, la fotocamera, l'orologio, il meteo, la fotocamera con la lente anteriore, siete voi essenzialmente in questo modo a scegliere quello che volete per il vostro telefono. Quindi un controllo molto avanzato di questo telefono ma devo dire un'interfaccia che viene eh, mantenuta abbastanza facile eh, ora una delle cose fondamentali ehm, è proprio la fotocamera no? fotocamera eh, che ha diverse modalità di utilizzo state vedendo la modalità frontale in questo momento con eh, la modalità eh, ritratto vedete, oh eccomi qua eh, vi faccio vedere anche alcuni controlli che sono piuttosto bizzarri eh, che avete sul telefono, sono controlli che riguardano eh, addirittura lo sbiancamento, eh, il controllo eh, degli occhi, eh, la correzione eh, delle guance per cui potete sembrare eh, addirittura più eh, magri, no? queste sono alcune delle funzionalità che avete della fotocamera, fotocamera con cui potete eh, gestire poi eh, il taglio ad esempio dell'immagine, 18 noni, 16 noni, 4 terzi oppure 1 a 1. questa è uno delle eh, tanti dei tanti controlli che eh, potete eh, gestire vedete anche l'effetto beauty che può essere più o meno eh, applicato al eh, volto e quando passate invece alla fotocamera principale c'è tutto un mondo di comandi dall'HDR ancora al taglio eh, della eh, ripresa fino ad arrivare mh, al eh, pulsante del timer e poi la scelta tra la fotocamera grandangolare e quella a 120 gradi vedete come cambia il tipo di ripresa che viene fatta oppure la ripresa con la fotocamera normale. C'è un dettaglio molto importante, eh, quando utilizzate il sensore principale da 12 megapixel avete un'apertura 1.8, quando utilizzate il sensore da 120 gradi, quindi il sensore grandangolare, l'apertura che avete invece è eh, un'apertura eh, che eh, diventa 2.2, eh, eh, vi faccio vedere anche eh, vedete cosa succede quando c'è poca luce, rilevato un ambiente con scarsa luminosità vi viene chiesto eh, di utilizzare il eh, sensore eh, principale, no? quindi cambia L'utilizzo della fotocamera a seconda di come siate messi avete poi un controllo pro, ve lo faccio vedere in questo modo: per tutti i dettagli che potete controllare della fotocamera, quindi un controllo molto avanzato del sensore un sensore con. Eh, apertura grandangolare anche per quello frontale ehm, questo è un dettaglio importante perché potete scegliere eh, di fare vedete, il selfie panoramico no? quindi eh, potete, ve lo mostro qui forse che eh, insomma è meglio, vedete potete essenzialmente scegliere di muovere la eh, fotocamera per eh, scattare un selfie in eh, modalità panoramica poi eh, avete il ritocco fotografico in versione avanzata, oppure se volete c'è un'ulteriore possibilità che è quella del selfie master che vi eh, permette di accedere a questa modalità di gestione della fotocamera in cui trovate anche eh, quella eh, della eh, Zen eh, Moji, no? che vedete in questo momento non viene ripreso il mio viso quindi eh, rimane eh, fuori eh, fuoco, non viene gestito essenzialmente eh, lo Zenmoji ehm, vabbè, adesso io ho scattato eh, uno screenshot, eh, però insomma con eh, la modalità Selfie Master che adesso vi mostro subitaneamente, eccola qui, andiamo in modalità Selfie Master, eh, attiviamo eh, lo Zenmoji, ecco adesso lo Zenmoji. Quando io sono eh, di fronte alla eh, fotocamera, vedete se io sposto, ecco adesso riesco a farvi vedere un pelo eh, meglio il funzionamento insomma eh, di questi eh, tre personaggi eh, che sono inseriti al momento poi vedremo quello che succederà eh, successivamente nella modalità eh, zen moji allora eh, l'intelligenza artificiale ecco questo è venuto il momento di eh, utilizzare eh, il eh, telefono eh, con l'intelligenza artificiale cerchiamo di capire essenzialmente eh, che cosa eh, succede con il telefono se io inquadro Uh, il, uh, questo, ecco, lo, lo, spero di riuscire a farvelo vedere se io inquadro uh, questo ritratto nella parte uh, alta della fotocamera cioè qui, uh, adesso voi non lo vedete ma qui essenzialmente appare un indicatore che mi dice che tipo di foto sto uh, scattando vedete in questo momento, non so se la vedete, uh, c'è un eh, ci sono delle forchette e un cucchiaio che mi dicono essenzialmente che tipo di foto sto scattando adesso è stato riconosciuto il eh, cane, lo vedete lì eh, a lato in questo caso vedremo se l'intelligenza artificiale riconoscerà eh, un gatto io so che qualcuno di voi potrebbe essere portato a chiedersi vabbè ma io che me ne faccio di questi eh, dettagli ovviamente tutte le caratteristiche, l'esposizione, velocità di scatto insomma tutti quelli che sono i dettagli di controllo eh, della eh, fotocamera vengono adattati allo scatto che viene fatto in quel momento. Quindi questo succede con la fotocamera principale, quella eh, da 12 eh, megapixel, che è a vostra disposizione eh, per eh, i vostri scatti. Quindi 12 megapixel con apertura 1.8, 12 megapixel con apertura 2.2, a seconda che sia l'angolazione normale oppure il grandangolo da 120 gradi. Come detto, anche la fotocamera anteriore, quella da 8 megapixel con apertura 2.0, è in grado di fare questo genere eh, di scatti c'è il riconoscimento facciale eh, che si abbina al sensore delle impronte digitali discretamente eh, veloce, c'è la carica eh, intelligente per cui essenzialmente voi con eh, il vostro eh, telefono eh, potete riuscire a gestire la carica del eh, vostro telefono in modo che eccola qui con la batteria, essenzialmente quando eh, voi attaccate il telefono viene portato l'80%, quando si avvicina il momento della vostra sveglia viene completata la carica, ci vogliono alcuni giorni per entrare eh, nella piena funzionalità di questa eh, modalità. La batteria da 3300 mAh mi sembra eh, buona, se vi devo dare un giudizio, invece tornando indietro di un attimo sulla fotocamera vi dico che tutto sommato eh, le immagini della eh, fotocamera sono buone non è una fotocamera eccezionale, ve lo dico subito, cioè non è a livello del Galaxy S9, ma tenete conto anche che questo telefono costa 399 euro. Se lo acquistate con il trade-in, con lo scambio del vostro vecchio prodotto, parliamo di un telefono che viene venduto ad un prezzo di 280 euro. Diamo un attimo un occhio: un lato pulito con il cassettino per la sim, parte superiore pulitissima. Questo lato con il volume rocker e con il pulsante di accensione, eh, audio con cassa sulla parte inferiore ma audio stereo adesso lo ascoltiamo, ehm, attacco USB Type-C, attacco per le cuffie sulla parte posteriore invece questo eh, colore cangiante molto particolare, sia il colore chiaro che il colore scuro hanno questo effetto cangiante eh, davvero molto eh, particolare e poi vedete il doppio eh, sensore eh, fotografico posteriore e il sensore per eh, le impronte digitali dicevamo eh, dell'audio che adesso eh, andiamo immediatamente ad ascoltare eh, volume alto, eh, quello ehm, senza dubbio è un volume eh, molto alto diciamo che eh, la qualità dell'audio non è esagerata sentite l'audio è sia qui che qui il volume, il volume è altissimo, eh, diciamo che non c'è una qualità esagerata eh, delle frequenze basse, però non è una cosa che eh, mi meraviglia eh, tantissimo. Mi piace molto invece, eh, vorrei farvelo vedere in eh, questo modo, eh, vedrete sicuramente... Mm, eh, la luminosità della fotocamera che, de, della videocamera che riprende vedete come eh, tutto il resto è diventato scuro perché in questo momento la luminosità di questo eh, display è impressionante 500 nits eh, di eh, luminosità per questo display e guardate sono un buon livello ci sono dei telefoni che vanno oltre che arrivano anche oltre i 600 ma comunque per questa fase di prezzo è un ottimo livello abbiamo già detto 4GB di RAM, 636 dunque il processore Snapdragon eh, abbinato, 64GB eh, invece di eh, memoria interna e insomma io devo dire un prodotto che se voi fate pace eh, con il fatto che assomigli così tanto ad iPhone X, secondo me è un prodotto con un rapporto qualità-prezzo veramente eh, notevole. Mm, non vi nascondo che nell'uso eh, di questi giorni eh, mi è piaciuto e non poco, lo trovo un'ottima alternativa di eh, mercato con un eh, bel design ad un prezzo eh, tutto sommato più che eh, competitivo. E a voi piace?